Quello che mi accade nella vita spesso non lo controllo, soprattutto i comportamenti delle altre persone, men che meno eh, gli accadimenti grandi, se c'è o non c'è la guerra, se piove o c'è il sole, se il gatto salta sulle carte oppure no, chiaramente non lo posso decidere, se c'è una cosa non ammaestrabile sono la vita e i gatti, ma anche nei comportamenti degli altri esseri umani, quando mai? Posso decidere se una persona si comporterà bene o male nei miei confronti, se mi farà stare bene o mi farà soffrire, però posso regolarmi di conseguenza, posso scegliere che tipo di reazione avere, posso decidere come comportarmi io, d'anticipo o di conseguenza, in base a quello che accade o quello che immagino possa accadere e quello che voglio far accadere. La cosa interessantissima che dice questa carta e lo dice senza lasciare spazio a incertezze, se gli si guarda gli occhi e tutto l'insieme, è che non bisogna dare la responsabilità a qualcun altro di come io decido di comportarmi. Sono padrona, di scegliere il mio atteggiamento. Il gatto è saltato sulle carte ma l'ho interpretato io come mi è parso, come mi andava di fare questa mattina, come si accordava meglio al mio programma della mattinata. Però non posso dire se ho scelto questa carta è colpa del gatto o è merito del gatto, è colpa e merito di come l'ho interpretato. Se ho detto cose interessanti o non interessanti su questa carta non dipende dal gatto, dipende da come ci sono entrata in contatto io. Ecco questo fa tutta la differenza, non riusciremo mai a trasmettere stamattina. <ride> Comunque mi giro a un certo punto non ci si vede più, facciamo così, così si vedono anche i gatti sul divano, uno almeno. il punto è semplicemente questo come decido di regolarmi lo decido io ho deciso di iscrivermi a un corso ma poi accidenti piove ed è difficile andare accidenti c'è un imprevisto accidenti non trovo posto in albergo posso decidere vabbè pazienza ci vado la prossima volta Trovo o cerco di trovare una soluzione alternativa e ci vado comunque. Ci sono cose, se voi fate mente locale, dentro di noi a cui non rinunceremmo mai. Cascasse il mondo, io ci sarò. Nella mia gioventù mi è capitato per, per tanti concerti. Compravo il biglietto sei mesi prima e dicevo, cascasse il mondo, qualsiasi cosa accade in questi sei mesi, io sarò lì. Se loro fanno il concerto, io ci sono. Anche il sole stamattina ha deciso che sarà parte integrante della nostra webcam, quindi sbiadiremo via via che parliamo. Ecco, la stessa cosa accade per tanti altri elementi della vita. La vita vive, ci succede intorno e noi, col nostro libero arbitrio, con l'aiuto dei nostri angeli, con l'aiuto anche della nostra famiglia, dei nostri amici, dei nostri maestri, di quelli che abbiamo attorno, ci ascoltiamo e ci regoliamo, diamo un'interpretazione valida solo per noi stessi, completamente soggettiva, di quello che la vita ci porta. Il passaggio fondamentale è accorgersi che la decisione di come interpretare quel che accade è nostra, sempre solo nostra e questo ci dà una grande responsabilità e ci dà anche un grande, una grande libertà, un grande spazio di libertà dove si risponde delle nostre stesse azioni e quello che facciamo rispondendone direttamente diventa di estremo nutrimento, diventa, bello o brutto che sia, molto molto molto più ricco, più interessante qualsiasi decisione si prenda, che si riveli poi giusta o sbagliata, nel piccolo e nel grande. Se ho chiaro che quello che accade fuori non lo controllo, ma come io lo interpreto e decido di regolarmi di conseguenza o d'anticipo, sì, completamente, cambia tutto. Non è più colpa di un altro, non è più merito degli altri si aggancia a me, alla mia anima, le mie guide, ai miei maestri, alla mia storia. Divento protagonista di quello che mi accade, anche quando e soprattutto quando non decido io quali sono le circostanze attorno. Me ne nutro comunque, favorevoli o sfavorevoli. Questo oggi un po' mi racconta questa carta e questo sole magnifico. Prima c'era la pioggia, e ora ha deciso di splendere. Accogliamolo. Che dobbiamo fare? Decidiamo ad accoglierlo.